Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Quest'oggi il tema è il reddito di cittadinanza e ci aiuterà nell'approfondimento Rosi Delia. Buongiorno Rosi. Buongiorno a tutti e a tutte. Entriamo subito eh, nel vivo. Il reddito di cittadinanza, prima di eh, commentare quello che è un po' il nocciolo dell'approfondimento, ovvero i risultati del recente sondaggio di informazione fiscale, Partiamo un po' da alcune premesse su com'è la situazione del reddito di cittadinanza. Abbiamo realizzato un approfondimento poco prima che venisse, insomma, si insediasse e il governo, ovviamente all'epoca si parlava di ipotesi, tutt'oggi si parla di ipotesi ma con qualche informazione in più. A che punto siamo da questo punto di vista? E nelle dichiarazioni programmatiche del 25 ottobre la Premier Meloni eh, tra i vari punti toccati ha parlato anche del reddito di cittadinanza e del futuro, sottolineando che in Parlamento ci sono posizioni diverse sulla misura e sul futuro della misura eh, ha evidenziato due aspetti molto importanti. Il primo è che non è assolutamente messo in discussione eh, il sostegno economico a coloro che si trovano in una condizione di evidente eh, fragilità. Eh, parliamo ad esempio di eh, soggetti disabili. Eh, L'altro punto eh, fondamentale eh, è stato invece quello di eh, evidenziare la necessità di eh, intervenire su coloro che sono occupabili, cioè coloro che potrebbero essere ricollocati eh, nel mondo del lavoro. e Questo ha fatto subito pensare a una possibilità di eh, riforma del reddito di cittadinanza eh, dal punto di vista di vista della, fase, della cosiddetta fase 2, cioè della parte di politiche attive di accompagnamento al lavoro eh, dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Ricordiamo che è una misura destinata ai nuclei familiari, ma questa parte di reinserimento lavorativo eh, coinvolge eh, tutti i componenti del nucleo familiare, eh, che risultano occupabili e che non sono impegnati, ad esempio, in percorsi di, di formazione. Quindi con poi le regole alla base degli obblighi, la regola generale è che eh, chi percepisce il reddito di cittadinanza eh, deve impegnarsi a eh, trovare un lavoro. I dati però emersi in questi primi anni di vita eh, ci dicono che eh, l'obiettivo... Uh, raramente viene raggiunto per una serie di, di fattori. A questo punto eh, è pure chiaro, si attende un po' eh, la risposta del sondaggio che eh, in buona parte si schiera anche per la riforma di questo strumento, abbiamo detto che è un orientamento anche eh, del governo quindi in un certo senso non stupisce, tuttavia eh, come anticipato nel sondaggio di informazione fiscale che potete trovare pubblicato all'interno eh, del sito emergono risultati interessanti. A questo punto Rosi ti chiederei un commento su questi risultati. Sì, eh, quello che emerge con forza è eh, la necessità per le lettrici e lettori di informazione fiscale di intervenire eh, sulla misura, quindi la maggior parte eh, dei partecipanti eh, sostiene che si debba intervenire eh, sull'assetto di regole eh, nel suo complesso, quindi sia per quanto riguarda le regole alla base del pagamento del sussidio, sia per quanto riguarda la parte eh, del lavoro osservata speciale, come abbiamo detto prima. Prima. Um, una parte piccola ma che in un certo senso va ad aggiungersi a, uh, a questo 38% di cui abbiamo appena parlato sostiene invece che sia necessario dividere le due anime, quindi di eh, sussidio economico e di eh, politiche attive per il eh, reinserimento lavorativo dei beneficiari e delle beneficiarie. Eh, nel complesso quindi, siamo a un 50% di partecipanti che sostiene la necessità di apportare delle modifiche. Una parte importante eh, propende anche per l'abolizione totale del sussidio, eh, il 29% quindi sarebbe per, per l'abolizione, un'ipotesi che al momento sembra alquanto inverosimile anche eh, appunto come abbiamo detto prima perché c'è un bisogno Ehm, eh, condiviso e lampante per tutti eh, e la necessità di rispondere a questo bisogno, quindi di contrastare eh, la la povertà, eh, la condizione di povertà in cui eh, tantissimi cittadini e cittadine eh, si trovano attualmente ehm, e che sicuramente i tempi che eh, viviamo non contribuiranno a migliorare la situazione. Eh, un 21%, quindi una parte se vogliamo eh, residuale più piccola rispetto eh, alle altre, eh, approva, promuove eh, il reddito di cittadinanza. Quindi per sintetizzare grossolanamente uno su cinque di coloro che hanno eh, partecipato al sondaggio manterrebbe la misura così com'è e uno su due invece la metà eh, diciamo che eh, propenderebbe per dei cambiamenti con diverse sfumature, a questi si possono aggiungere anche un terzo scarso che invece vorrebbe proprio abolire eh, la misura. Ovviamente tutti quanti restiamo in attesa di quelle che poi saranno eh, le azioni che verranno intraprese dal governo e su questo vi terremo aggiornati eh, tramite eh, il sito Informazione Fiscale e eh, tramite poi gli approfondimenti del canale YouTube. Un grazie quindi a Rosi per l'aiuto in questo approfondimento, un grazie a tutti coloro che eh, continuano a seguirci sia sul canale YouTube sia sul sito e per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci!